Allora, molti di voi mi conoscono se sono in questo gruppo, ma spero che diventi più grande e che si possa collaborare tutti insieme. Allora, questo gruppo nasce dalla voglia di condividere la mia conoscenza dell'internet e il digital marketing che sto studiando e dare un'opportunità a tutti di offrire i propri prodotti o servizi online e cercare di crearsi dei clienti extra a quelli che sono vicini a noi ma che andremo a trovare online. E se non siete interessati a questo potete già lasciare il video se siete interessati questo, questo gruppo si rivolge a persone come Marilina ad esempio che ha, eh, fa dei corsi yoga e li potrebbe vendere online o Silvia Crista che ha dei costumi e li potrebbe vendere online Beatrice che ha dei prodotti di non so come dire e potrebbe venderli online qualsiasi cosa che si vende che siano corsi, coaching, consulte eh, o come io che vendo stampe e che offro anche altri servizi come video per business. Eh, per fare questo io uso una piattaforma eh, che si chiama Builderall, qui dentro ci sono molti strumenti che offrono tutto quello di cui abbiamo bisogno. La piattaforma è fatta per affiliate marketing però questo non c'entra assolutamente niente con quello di cui io parlo. La cosa è qua voi vi potete costruire il vostro sito super facilmente con un sistema drag and drop del quale ho fatto già un tutorial su youtube e non ve lo faccio vedere ora specificatamente e in più potete creare dell'email marketing cioè degli autorisponditori che una volta che tu catturi dei clienti online gli puoi mandare delle email automatiche scaldare il pubblico e poi vendergli il tuo prodotto perché se la gente te la mandi direttamente sulla tua home page non compra direttamente ha una regola di internet perché non ti conoscono e non ti fidano Prima eh, li, ti devi far fidare ti devi regalare qualcosa come un ebook o fargli capire perché il tuo corso il tuo prodotto è migliore di quegli altri ok? nella piattaforma che ho trovato c'è tutto quello che ci serve a noi per guadagnare online in più questa piattaforma offre un sistema di affiliate marketing quindi se, te, se io ho un sito web e ti consiglio a te questa piattaforma e ti funziona anche a te te paghi mensilmente ma e guadagnerai da chi gli dà il sito web, cioè io se te, Marilina, fai il sito, mi prendo una commissione del 100% del primo mese e il 30% del secondo mese, se te lo consiglia qualcun altro, succede uguale, l'affiliate marketing, però la mia idea non è dell'affiliate marketing, è perché ho veramente capito che qui dentro c'è la possibilità di sviluppare i nostri business online, quindi spero che siate interessati e questo gruppo è stato fatto per condividere le idee e chi vuole entrare in questa piattaforma lo può benissimo fare mi chiede tutte le informazioni e dopo eh, vedremo insieme discuteremo ah ma non mi piace fare il sito, ah ma mi aiuti con eh, l'email marketing io ci capisco un po' di più ma ci sarà gente che viene dentro e dopo poco tempo ci capisce più di me e vorrei condividere tutto questo con tutti voi quindi se siete interessati rimanete se avete delle domande fatemi sotto il video Telefonatemi, Whatsappatemi, io sono interessato a collaborare e cercare di rendere tutti il più liberi possibile appena finisce la quarantena. Grazie per guardare questo video. Vi saluto dal mio camper in Italia. Ciao.